In questo video finalmente ti parlerò di come vendere su Facebook. Non è vero, non ti parlerò di come vendere su Facebook e non abbiamo utilizzato questo titolo come vendere su Facebook per trarti in inganno. L'abbiamo utilizzato perché so che tu molto probabilmente stai andando a cercare come vendere su Facebook e oggi voglio spiegarti che Facebook non è una vetrina di vendita è uno strumento eccezionale una probabilmente delle più grandi rivoluzioni dell'ultimo secolo dal mio punto di vista lui come tanti altri social network che sono stati creati con uno specifico obiettivo e scopo ovvero quello di eh, creare delle relazioni delle connessioni tra le persone eh, lo dice la parola stessa non è una vetrina di vendita è appunto un network di natura sociale le persone stanno lì non certo per andare a vedere la pubblicità non certo per andare a vedere ciò che noi vogliamo vendere la probabilmente non è mai piaciuta a nessuno salvo eh, quei rari casi in cui ci sono delle pubblicità artistiche o delle pubblicità veramente belle che ricordiamo tutti però le persone non vanno a cercare le pubblicità e soprattutto le persone non vanno su facebook a vedere le nostre pubblicità quindi se tu vuoi vendere su facebook perché puoi farlo non devi puntare allo strumento come se fossi all'interno di un mercato ti devi quindi prima di tutto dimenticare lo stile volantino che cosa intendo grafiche con offerta vendo acquista perché per le persone è come se passasse eh, come ti posso dire un, um, un segnale vuoto non viene assolutamente percepito le persone accedono a facebook per andare eh, a vedere che cosa ha fatto l'amico per condividere una foto per, per eh, andare a condividere con gli altri un'emozione e tanto anche un po' per svagarsi per vedere che cosa succede nel mondo per andare a vedere le pagine insomma per infinite ragioni che non sono certo quelle dell'acquisto quindi se vuoi utilizzare facebook come uno strumento di business e quindi come uno strumento all'interno di una strategia di marketing quello che devi fare è sostanzialmente iniziare a lavorare sulla piattaforma innanzitutto per far crescere la tua autorità non puntare direttamente alla vendita prima fai conoscere eh, i tuoi prodotti i tuoi e dai dei contenuti informativi raccontati fai capire alle persone qual è la differenza tra te e il tuo competitor di settore utilizza facebook per far crescere quella che gli in inglesi definiscono la brand awareness cioè la riconoscibilità della marca cioè l'autorevolezza del tuo prodotto una volta che sarai riuscito a passare eh, questo passaggio scusa il gioco di parole sicuramente starei ad un livello in cui potrai innanzitutto spingerti un po' più in là e quindi iniziare a proporre magari qualcosa che tu vendi che può essere un tuo prodotto che può essere un tuo servizio ma a questo punto non lo starai proponendo più ad uno sconosciuto lo starai proponendo a qualcuno che magari segue la tua pagina perché è interessato a ciò che fai a ciò che dici al valore che nel tempo gli hai dato Solo in quel momento puoi pensare di trasformare Facebook in uno strumento di vendita cioè solo allora cioè solo quando hai creato una tua comunità di persone allora potrai parlare a qualcuno che effettivamente si fida di te perché andare lì direttamente a vendere utilizzare la pagina come se fosse appunto eh, la grande brochure di volantini del supermercato non serve veramente più a niente. Se hai trovato utile questo video lasciaci un like, se hai necessità invece di avere ulteriori informazioni, se vuoi approfondire l'argomento relativo a Facebook come uno strumento uh, di marketing, quello che ti consiglio di fare è di cliccare nel link sotto a questo video dove troverai la possibilità di accedere alla nostra consulenza gratuita e se vorrai insomma continuare a seguirci iscriviti al canale e mi raccomando clicca sulla campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che pubblichiamo un nuovo video.